Everflex NSP Prevenzione Attiva Attualmente, i farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS, occupano una posizione di primo piano in termini di consumo da parte della popolazione del pianeta. Quindi, secondo alcuni dati, più di 30 milioni di persone nel mondo sono costrette ad assumerle costantemente, 300 milioni le prendono almeno per poco tempo. Di questi, fino a 200 milioni acquistano farmaci senza prescrizione medica. Queste sono statistiche che probabilmente non mostrano completamente la situazione reale. E la situazione reale è questa. Il bisogno di certi farmaci è molto alto. A cosa servono questi medicinali? Antinfiammatorio non steroideo. Alleviano il dolore, l'infiammazione e la febbre. È a causa del dolore e dell'infiammazione che una parte significativa della popolazione mondiale assume questi medicinali. Dove ti fa male? Perché fa male? Perché si verifica l'infiammazione? Nella stragrande maggioranza dei casi, il motivo per l'uso a lungo termine di farmaci non steroidei sono problemi del sistema muscolo-scheletrico. La colonna vertebrale umana, la cartilagine, i legamenti richiedono supporto e protezione. Il moderno tipo di alimentazione, i fattori ambientali e la bassa mobilità non aggiungono salute. La colonna vertebrale e le articolazioni sono realizzate in materiale resistente. Questo è tessuto osseo e cartilagineo. La forza delle ossa e della cartilagine è creata da quei materiali che vengono con il cibo. La dieta dovrebbe contenere abbastanza sostanze da cui il corpo crea e mantiene la forza del tessuto osseo e cartilagineo. Una spina dorsale sana, una postura maestosa è il risultato di determinate azioni. Con una dieta carente, i rischi della sindrome del dolore sono molto alti. I disturbi nella struttura della cartilagine portano a una funzione ridotta. Questo è accompagnato da dolore e infiammazione. L'infiammazione e il dolore di accompagnamento possono essere soppressi con i farmaci. I farmaci non steroidei tradizionali agiscono sugli enzimi coinvolti nel processo infiammatorio. L'infiammazione è la risposta di difesa del corpo al danno. L'enzima cicloossigenasi svolge un ruolo importante nello sviluppo dell'infiammazione. Sono note diverse forme di cicloossigenasi. Sono simili nella struttura, ma svolgono funzioni diverse e sono inclusi in diverse fasi dell'infiammazione. La ciclossigenasi di tipo 1 si trova in quasi tutti i tessuti sani. È coinvolto nella sintesi delle prostaglandine fisiologiche, che si formano nel corpo in condizioni fisiologiche e regolano il lavoro degli organi. Svolge un ruolo importante nell'avvio del processo di infiammazione. La ciclossigenasi del secondo tipo appare al centro dell'infiammazione 72 ore dopo il danno alle membrane cellulari. È responsabile della manifestazione di tutti i segni di infiammazione. Iperemia, dolore, edema risposta immunitaria. Questo è il risultato dell'azione della cicloossigenasi di tipo 2. I farmaci non steroidei bloccano le cicloossigenasi. Sfortunatamente, questo significa disattivare la loro funzione importante. Una funzione utile delle cicloossigenasi è l'autoguarigione dei tessuti. In particolare, questo vale per la mucosa dell'apparato digerente. Con l'uso prolungato di farmaci non steroidei, la probabilità di infiammazioni e ulcere è elevata. Le ulcere e il sanguinamento dalle ulcere possono essere pericolosi. I farmaci non steroidei bloccano il dolore. Pertanto, non puoi notare il problema e non cercare assistenza medica in tempo. Avendo l'effetto antinfiammatorio desiderato, i popolari farmaci non steroidei riducono il potenziale protettivo della mucosa del tubo digerente. Questo porta allo sviluppo di lesioni erosive e ulcerative. La membrana mucosa delle parti superiori dell'apparato digerente è danneggiata con lo sviluppo di erosioni, Ulcere e loro complicanze. L'intestino tenue e crasso sono danneggiati. Questi sono effetti collaterali noti da tempo dei farmaci popolari. Al fine di proteggere lo stomaco da un effetto così aggressivo dei farmaci non steroidei, i medici prescrivono farmaci dal gruppo di farmaci antiulcera. È possibile prevenire problemi all'apparato locomotore? I condroprotettori sono diventati molto popolari in tutto il mondo. I medici spesso li raccomandano contemporaneamente ai farmaci non steroidei. Ciò consente di migliorare la condizione e ridurre le manifestazioni di dolore e infiammazione. Tuttavia, la prevenzione è un'azione intrapresa in anticipo. Prevenire la distruzione della cartilagine. Satura il tuo corpo con tutto il necessario per il funzionamento a lungo termine della colonna vertebrale, delle articolazioni e della pelle. Il termine «sfruttamento» è abbastanza adatto per il corpo umano. Ci prendiamo cura dei nostri computer, telefoni, automobili. Cerchiamo di fare tutto il possibile per prolungare il loro funzionamento. E queste sono solo cose che, in linea di principio, possono essere scambiate con nuove. Operazioni sulle articolazioni, sulla colonna vertebrale, anche questa è una direzione attuale e popolare. L'abilità virtuosa dei medici merita riconoscimento e rispetto. I migliori esperti affermano che la rimozione delle ernie spinali è una misura necessaria per salvare i nervi schiacciati. Lo scopo delle operazioni è un'ambulanza. Ma ci sono compiti che non vengono risolti all'istante. La stabilità della colonna vertebrale, la sua nutrizione, la forza sono il risultato di un lavoro costante a lungo termine. E prima inizia questo lavoro cosciente e costante, meglio è. Cosa può fare una persona moderna che conosce i bisogni del proprio corpo? Può saperne di più sulle possibilità di prevenzione. Condroitina. Una sostanza naturale che, con una salute ottimale e una buona dieta, i giovani dovrebbero produrre da soli in quantità sufficiente. Dovere, ma la condroitina non è sempre sufficiente per le persone giovani e sane con una buona dieta. I motivi per cui Chondroat NSP merita la tua attenzione sono assolutamente chiari. Puoi aggiungere che glucosamina e MSM sono perfettamente combinati con condroitina. Agiscono come sinergizzanti sia nell'assorbimento che negli effetti curativi. MSM è un prodotto unico, fonte di zolfo. Considereremo separatamente le proprietà dello zolfo e il suo ruolo nel mantenimento della salute. Glucosamina come effetto complementare della chondroitina e del componente MSM scelta assolutamente logica. NSP offre la combinazione più efficace di nutrienti. I migliori componenti sono selezionati, la glucosamina sotto forma di cloridrato è ottenuta dai crostacei. Sappiamo che la varietà di sostanze curative naturali è piuttosto ampia. Ma non tutti questi nutrienti sono disponibili nella nostra dieta abituale. Raccogliere i componenti più preziosi in tali proporzioni, in cui saranno assimilati nel modo più efficiente possibile e proteggeranno la salute, questo è in potere del team di scienziati NSP. Il potenziale intellettuale e tecnico della società NSP contribuisce al miglioramento dell'umanità da oltre 50 anni. Ingredienti Glucosamina cloridrato, derivata dai crostacei Metilsulfonilmetano MSM. Condroitina solfato, origine bovina. Un homo sapiens può rimanere attivo, allegro, performante per molti anni. Questo è l'approccio NSP alla prevenzione attiva. Everflex NSP è la risposta a molte delle sfide odierne.